Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. In questo video parleremo di sponsorizzazione dei contenuti sui social.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 al tema di oggi, la sponsorizzazione dei contenuti sui canali social. Perché è fondamentale investire un budget pubblicitario sia su Facebook che su Instagram? Perché se vuoi che il tuo contenuto raggiunga il numero maggiore di persone, se vuoi che il tuo brand venga riconosciuto e sia riconoscibile, è fondamentale che tu inizi ad utilizzare Facebook ed Instagram per quello che sono relativamente ad un'attività imprenditoriale e professionale, ovvero degli strumenti di marketing. E gli strumenti di marketing ad oggi non sono purtroppo, ahimè, ancora gratuiti tanto anche a noi. Se pubblichi infatti i tuoi contenuti sul tuo account Instagram o sulla tua pagina Facebook riuscirai a raggiungere solo una quota limitatissima del numero di persone che potresti raggiungere. Perché? Perché governato da un algoritmo matematico che tende a far vedere ad ognuno di noi ciò che ci piace e ciò con cui interagiamo con più di frequenza. Al di là di questo non si va, per cui già è difficile raggiungere il proprio pubblico di riferimento, quindi coloro che hanno deciso di seguire la nostra pagina Facebook o il nostro account Instagram, perché quel video che andiamo a pubblicare, quel carosello che pubblichiamo, quella storia non la vedranno tutti, non è come un messaggio mandato Oh, via email ad una lista di destinatari non arriverà al 100% delle persone raggiungerà solo una percentuale piccolissima di questo pubblico e mi dispiace dirtelo forse non lo sai ma questa percentuale all'incirca circa varia dal 3 al 6% per cui se vuoi effettivamente far sì che quello che pubblichi sia visto e che quindi il tuo pubblicare dei contenuti non sia un'attività inutile devi sponsorizzare questi contenuti e devi investire un budget un budget che deve essere innanzitutto congruo non deve essere un budget limitato e risicato molte volte mi sento dire vabbè ma su facebook basta un euro vero per sponsorizzarsi sì beh è vero posso mettere anche un litro di benzina la macchina si muove ma fino a dove arriva con un litro di benzina ecco qualora che il budget che devi investire nelle tue campagne pubblicitarie dipende innanzitutto da che cosa? Dalla dimensione del tuo pubblico. Più è grande il pubblico più ovviamente dovrà essere grande questo budget perché tu possa effettivamente raggiungere e coprire quel pubblico. Un altro fattore che incide sul budget da investire è quello dell'obiettivo che vuoi raggiungere. Vuoi eh, semplicemente farti conoscere? Hai un obiettivo di awareness? Beh allora probabilmente il tuo budget può essere più limitato rispetto al budget che dovrai investire se il tuo obiettivo diretto è vendere, perché magari è un e-commerce, oppure se vuoi acquisire il contatto di qualcuno che si iscriva alla tua newsletter oppure che scarichi il tuo contenuto. Più l'azione che chiedi al tuo utente è importante, e impegnativa maggiore dovrà essere il budget che dedichi a quella campagna. Ecco allora che quello che io consiglio di fare è di creare un piano editoriale di contenuti che tenga la pagina aggiornata costantemente, ma puoi dedicare durante l'anno un budget che sia proporzionale al tipo di attività, agli obiettivi che si vogliono ottenere, per cercare di mantenere la visibilità sempre alta e costante. Non c'è altro modo per crescere sui canali se non avere un ottimo piano di contenuti, una strategia ed investire il budget adeguato per la promozione dei propri contenuti di marketing.